Si sono fermati! Ok ragazzi siamo ritornati al Race 2 e guardate un po'. Piove. E io con la pioggia non ho mai guidato. Vediamo. guarda questo come è arrivato Mamma mia! Prova a anticipare le marce. Eh, di prima addirittura mamma devo passare le marce perché si gira cioè parte a una velocità sono fermati c'è sta 7.20 dietro che sta andando Allora, sta più vigilando Però non mi sembra che sia Non tiene niente, raga Vabbè, siamo destinati a cedere il posto è fermata anche lei Ma sono primo me ne sono accorto adesso Ma vuoi vedere che non hanno cambiato Cioè che loro sono partiti con le slick secondo me sì uh, Porca miseria non dico praticamente nulla perché c'è guidarla in queste condizioni ragazzi è.. Eh? mamma mia soprattutto che c'è Mauricio che ha 25 secondi e ha recuperato già 5 secondi Ma o non mi ha cambiato le gomme a me sono slick anch'io. io dai dai non la perdere Devo dire a Eddie che su Automobilista 2 le previsioni del tempo non è che funzionano così tanto bene eh? Eddie Mamma mia però è fantastico sto gioco raga Vai vai Uf, Mamma mia 24 e 6 ma il tempo è scaduto quindi Strano sì, ho impassato un quarto d'ora Ah forse un quarto d'ora tutta la gara Vabbè non importa Ragazzi Io vi consiglio Cioè provate se ce l'avete provatelo È bestiale sto gioco qua eh E allora ragazzi, se questo video di questa gara 2 a Donington Park su Automobilista 2 in condizioni pioggia, scivoloso però, vi è piaciuto? Lasciate un like, lasciate un commento ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!